Allora, sono Annansi, sono in un'auto della polizia francese, ma volevo mandare questo messaggio all'Associazione Terra. Volevo mandare un messaggio a Fabio Ciconte, a tutti i suoi collaboratori, a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato a questo progetto e continuano a farlo. Eh, ci tenevo particolarmente perché la battaglia contro il caporalato che ha fatto l'Associazione Terra è, credo, un capitolo centrale della nostra democrazia. Ricordo che in Puglia la battaglia contro i caporali ha portato a una legge contro il caporalato. Una legge che è stata ottenuta grazie a un ingegnere eh, camerunense, Ivan Sagné. Eh, mi trovo sempre, quando racconto questa cosa, a dire che eh, i migrati fanno un lavoro lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma difendono anche diritti che gli italiani non vogliono più difendere. E vorrei anche ricordare un amico, un amico morto troppo presto, maledizione, Alessandro Leo Grande, che ha scritto un conto del caporalato e che raccontava la schiavitù nelle terre del sud Italia. Esiste un trucco, un trucco che viene utilizzato da questo governo e non solo, quello di dire Ah, voi che volete accoglierli siete solo dei mezzi, gli immigrati ovviamente, siete solo dei mezzi utilizzati dagli schiavisti, siete l'ufficio stampa, l'ufficio di collocamento degli schiavisti. Allora la risposta che viene è, in questo momento che avete il governo, perché non andate nelle terre dove c'è questa schiavitù, sui cantieri dove si continua a lavorare al nero? Perché non si tutela? il lavoro di queste persone se tenete così a cuore la dignità, e il lavoro di queste persone in realtà è solo un trucco è solo un trucco è il razzismo con un cappotto di finto interesse, di finta umanità non c'è alcun interesse, ne frega nulla siccome non possono dire buttateli a mare in realtà i loro lettori lo dicono Diciamo, siccome non possono dirlo le istituzioni quello che lasciano trasparire è se vengono qui fanno gli schiavi bene impediamo che facciano gli schiavi razionalizziamo costruiamo dei corridoi umanitari diamo la possibilità di libero accesso ridiamo i visti per poter fare lavori stagionali e che i lavori stagionali come la raccolta di pomodori siano tutelati ecco terra ha fatto tutto questo, ha battagliato per tutto questo e quindi mi andava fortemente di mandare la mia stima e il mio abbraccio. Resistere e resistere a partire dalla terra è l'unica nostra speranza. Ciao.